a tutti! Oggi prepareremo la torta salata pancetta e indivia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, parmigiano grattugiato, pancetta, indivia riccia, vino bianco, formaggio spammabile, noce moscata, olio, sale, pepe e un uomo. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio, la pancetta, e l'iglieccia. Chiudiamo con il coperchio di vino, legazione a per 3 minuti, 100 gradi velocità 1 aggiungiamo il vino bianco facciamo cuocere per 8 minuti 100 gradi velocità 1 trasferire il composto di indivia sulla pasta brise che abbiamo stessa e puglarellato con i riabbini di una forchetta Senza lavare il boccale, mettiamo nel boccale il formaggio sformabile l'uovo il piano, il sale pepe e la noce moscata ed accendiamo il bimby per 50 secondi a ah, velocità 3 versiamo il composto sull'indivia bene I bordi. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa la torta è cotta lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo torta salata pancetta e indivia. Grazie e alla prossima ricetta.